È normale non sapere cosa fare della propria vita. C'è gente che passa tutta la sua esistenza senza sapere qual è il suo scopo. Neanche io lo so, ma so che lo scoprirò.